A seguito del precedente video sul lancio del Falcon Heavy è doveroso informarvi di fare maggiore attenzione ai video dove il vostro credo non accetta l'evidenza di imbambolamento del sistema. Riassunto A. Avviene il lancio del razzo. Il razzo curva e va a finire in mare aperto. La zona è quella del triangolo delle Bermude. B. I razzi in caduta si spengono, ma ci fanno atterrare due fuochi che potrebbero essere appesi agli semplici droni, facendo credere alla gente sul posto che si tratta di razzi. Vediamo uno dei tanti video prodotti dalla NASA, fanno sempre sentire enormi esplosioni. Rivediamo il video girato sul posto, si sentono le onde del mare ma nessun botto di accensione. La Nasa solo alla fine mostra i razzi perfettamente diritti. Se credete siano la stessa cosa, continuate a credere al sistema di ipnotizzazione di Mars. Now it's going to be a 1 3 1 1 Here comes the relights here. Oh, wow. Two, two relights. Light. Oh, oh, coming down. Oh, oh, oh. Come on. Oh, look at that. One booster going down. Nice. Wow. <sighs> oh. And touchdown. Landing. Oh, My god, touchdown of both boosters. Almost sonic booms, baby. Unbelievable.